Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamics e Marco007 E siamo tornati su Paper Mario di King Nella scorsa parte abbiamo salvato T-Hode dal suo ghiaccio E niente, adesso andiamo con lui per un'avventura nel mare No, prima dobbiamo andare al coso belvedere Che no, il... Ninja Land No, il coso più... Pranzo al sacco Perché pranzo al sacco? Non lo so Chiedi ai programmatori No, intendo perché è lì. Che okay, è là che sta il cuore. Eh uh, no, perché là sta... Ah. Sì Marco, adesso lo puoi usare ovunque. Nel deserto. <ride> la di, ma lui. se l'ha detto che lo puoi usare solo nel deserto. Ma è molto meglio per viaggiare. No. Ah, no. Non sono andato nell'altra cosa. Allora, dobbiamo andare a prendere il coso cerca uh, blocchi misteriosi. Ma dov'è il cuore? Quello lì delle... Ha, ha detto pietre. uno nel deserto e l'altro nel in, in Ninja Land. Ma allora no, andiamoci adesso No, Non ora Sì ora non, voglio, non mi va di perdere tempo ora Sì ora oh, Abbiamo bisogno di cuori extra Di che stai parlando non è perdere tempo Sono le battaglie boss come le vinciamo Lo prendiamo prima della prossima battaglia boss Buongiorno signore Finalmente la mia opera è completa La mia ricerca ha raggiunto il suo apice Ammira il mio Rivela blocchi nascosti Trasforma tutti i blocchi nascosti Nei paraggi Normalissimi blocchi non nascosti uh. Questo sovverte completamente Una delle meccaniche più subdole Ti è meccanica del gioco Pensiamo che ti è, fosse troppo vol volgare Per una cosa per bambini No, no, no Non è volgare affatto Rileva blocchi nascosti E sia sì, Salta dentro il tubo Ti darò una breve spiegazione Ok E jump Yes Ma mi vado a mangiare quella fetta di pizza Ok Pronto a scoprire i segreti del rivela blocchi nascosti Mario? No no Il dispositivo tua testa ha un'area familiare vero? No no Il rivela blocchi nascosti ha uno stesso design del E funziona anche in modo simile Che pigrizia Shhh. Il dispositivo ti avvisa uh, se è quando ne sei nei pressi se ne di un blocco nascosto mm, I when Man mano man che ti avvicini i suoi segnali saranno sempre più forti Prova a saltare proprio lì, mafio Ah ah, è apparso un blocco nascosto Benvenuto nel mondo invisibile, caro blocchetto furbetto Quando sai di essere vicino a uno di questi, Mario, salta oppure dai una martellata per farlo apparire Ma quindi li puoi vedere, sì o no? Uh, li puoi vedere, solo che vedi solo quelle cose lì rosse Vabbè, sì, c'è la batteria, sì, bla bla okay. Bene, andiamo a cacciare i blocchi Ah, il test è obbligatorio. Brrn. Non me lo ricordavo. Brrn. Ok, lì c'è un blocco perfetto. <ride> Trovo un blocco nascosto, quindi anche la batteria è senza Wow, difficile. Perché me l'ha detto dove sono, scusa? Mm. Ah, ma quindi sta implicando mm. che sopra i cespugli, ci siano cioè sopra i fiori, ci sono i blocchi nascosti? Sì, alle volte funziona così. Allora, qui ce n'è uno. Bene, questo... Ma quante, quante volte dovremmo fare una rerun del gioco? Solo per trovare tutti i Todd, tesori e blocchi nascosti. E strappi anche. Oh, ok. Sopra la pietra. Beh, oh, rompile e basta. Dice che qui ce n'è uno. Eh, diciamo... So che non lo trovo. Aspetta che fa il massimo. Martella magari. dici che li rende visibili non è vero In giù In giù ok qui c'è non <ride> l'ho usato con il coso sono a pari no no eh oh <ride> prova a martellare il centro Ah ok se non funziona il salto martella in quel punto no? Uh chissà dov'è LOL mm, no, fallisce pure i jumpy più semplici I jumpy Certo non jumpy. Fallisce la grammatica più semplice salta e basta idiota Grasso che non sei altro uh, come fallisce i altro comunque non è grammatica ho semplificato la parola facendola in inglese Salta Salta Salta Ah solo uno sopra l'altro Pensavo fosse accanto Ottimo lavoro Mario Non c'è blocco sì, al mondo che ti possa sfuggire ora Abbiamo sorvertito le meccaniche Gioco più assodato È iniziato una nuova era Tornata dai dispositivi di rivelazione superiore Sai cosa fare Mario? Prendi questo rivela Blocchi con te Trova ogni blocco Che c'è Ah, una cosa, nel caso del tuo sito esplodesse, non dirò nessuno. Ho già cominciato la promozione su alcune riviste speciali riviste. E... Ti aiuta la Ok, il mio lavoro completo. Adesso che faccio? Potrei trovarmi un nuovo hobby. Forse potrei dedicarmi agli origami. E tipo. magari no. Tipo crea degli origami <ride> meccanici per Per Reoli. distruggere. Mario. No, per distruggere Mario, perché? Va a lavorare con Reoli. Perché gli prometto un no. sacco di soldi Tu sai che ognuno, tutti vogliamo tanti soldi Tutti vogliono tanti soldi Ma dove vai? Quello, quel coso porta a Tot Town Ma dove vai? Si può sapere Lo potevo usare pure prima Oh my goodness Ok Vabbè vai in mare che ti vuoi Ah oh no, non è qui Equipaggia il radar per i sì. No, ora Ma se Beh, non abbiamo eh, quante, mai fatto così quante, per nessuno. Di quante parti extra avevamo bisogno per fare una re del gioco trova tutti i blocchi assorti dei per, suori e Todd. Per i collezionabili che abbiamo saltato dobbiamo fare una. una. una parte extra live che sarà l'ultima. Ma perché live? Perché è divertente fare una live. Sì, nessuno se la guarda in live così. Due Ci persone a Va bene. E nessuno se la guarderà in live, però. cioè io voglio fare la live Marglandre Premi L per visualizzare L la barca rossa indica la tua così Oh madonna non saltare ho sbagliato per ora è in gran parte vuota ma si riempirà man mano che incontreremo nuove isole ho già assegnato un'isola sulla mappa E ha forma di teschia inquietante L'ho battezzata isola Teschia Bella fantasia Raccontano che l'isola teschia custodisca un segreto legato alla nebbia che avvolge il mar grande. Cominciamo da lì. Premi per andare in pressione con il sottomarino. Se lo fai in un punto sospetto potresti scoprire qualcosa. Oh no, adesso pure qui. Posso andare a per.. Ok, quindi questo è il potere di t hold Potere. Ah, grazie, poi ce l'hai. Tipo questa, questa no, cosa. No, anche adesso devi combattere. Sì, col tipo timido normale. Comunque come te, punto... te l'ha già segnata quell'isoletto, se vedi. No. No, quello è il punto di partenza. Oh. Me, me la segnerebbe come una... Vedi, non me la segna. non vale, Sicuramente si sono... dice le isole isole, proprio, non dei, dei pezzi di roccia così. No, eh, appunto. Tipo questa me la segna. Ah, quindi è questo è il vascello che va sotto nome di Principessa Peach. Ah, fa Bing. proprio la cutscene. Ok. Chiudi. Va bene, allora andiamo davvero all'isola Teschi stavolta perché non c'è nient'altro da fare. Dice immergiti in punti sospetti. Quindi se troviamo un punto sospetto immergiamoci. Ok. Un altro spunto che mi dici tu. Ma non è importante quindi... Meglio non proseguire oltre quando è possibile orientarci ma noi possiamo. No. Sì. Abbiamo Alla la, la mappa Non temere la mia carta nautica <ride> Ti ode Non temere la mia carta nautica La mia carta nautica Nautica Immergo Il sottomarino non può immergersi con questa nebbia in superficie Perché? Perché? no Sì abbiamo capito Che cos'è un soft lock Non ti immergere <ride> ecco Se no ban Comunque, scusa, vai un attimo da, da quel calamaco sulla mappa Calamaco? Saranno decorazioni comunque... e comunque... Ah, un teschio inquietante Ma che isola di... dello schifo Sì, è più grande di quel che pensi, fidati Non <ride> lo è di già anche se comunque è piccola Guarda quanti strappi Oh, in questo ti è proprio timore Aspetta Sembra solo a me o quel brutto teschiaccio ci sta fissando Sembra solo a te è fermo Non ci alla paura Dovreste esplorare quest'isola Nasconde qualche segreto E io sono curioso Dov'è il capitano Dov'è il professor Todd con la sua pala Che dobbiamo scavare qua per te i tesori Ma questi corvi li abbiamo già incontrati Quindi chi se ne frega Sì sì Prendi quel, Rubali quel fiore. Fior. E ora parlali Convenenza, cortesia, qualità o deve a un'offerta con prezzi prezzi passessi. Sì. Non è braccio della scelta. articolo articoli sono a prezzo super ribassato, però prof, profittare subito. Ma pensavo fosse pazza, tipo lui sta cosa. Uuh, orologio del. Mm. Remunera passi. Equipaggio questo, fai. E mm, sorpresa. Fai 10.000 passi e sorpresa. Dovremmo. Allora, ci possiamo permettere tutto, quindi potremmo. Tutto. Perché quello è il rosso? Cliccala un secondo. È perché è in sconto. Ah. Beh, direi comprano. Il tempo in più ti serve da sempre. E costa pure poco. Ti ha più tempo, va bene. Ok, uh, lo compriamo. 10.000. Eh, sì, va bene. Compro, compro. Poi tipo ci dà 20.000 monete. Ed è un affarone. <ride> Beh, comunque fare passi non è di certo difficile. No, no, hai svuotato il negozio. E porta il grano. Oh, oh, oh. Prima che mi dimentichi i ricordi del Sì, sì. Uh, comunque, ah, con cortesia e qualità uh, del bel di ninja land abbiamo l'abbiamo non l'abbiamo proprio controllato. Ce n'era uno. Sì. era il primo Todd che abbiamo salvato. Allora eh, dobbiamo tornarci al più presto. Uh, lì c'è solo un articolo nuovo interessante che è um, un coso che trasforma la texture dei uh, confetti. No, no, non è interessante, non è inutile che basta. Sì, eh, costa meno di questo però. Questo cosa? L'orologio Uh, Già abbiamo finito i blocchi Qui c'è il laboratorio Grazie al ca pure caffè Oppure un caffè Secondo me è un caffè Caffè Abbiamo già finito i gli... strappi Bim bim bim bim. Vabbè che piccolissima l'isola che ti aspetto. Appunto Solo che tu uh. avevi detto che c'era un casino di strappi Un rumore ti ascolta Benvenuto entra pure Quello è morto, signori, dovete pulire qui. No Benvenuto al caffè per le ossa. Cosa vuoi ordinare? Latte di brividi. 100 monete. O oh, da ricchi. Uh, che bello spugno. Pure l'altra volta si chiama. Quale è il problema era Mario? No? A te non piace cucchiaio? Anche prima era 100 monete e, e tu okay. hai detto che costa poco. Ok, <ride> ma ora ci saranno di più soldi. Qual è il problema Mario? A te non piace cucchiaio? Tu sei il mio, caffè qui molto buono. Signora la prego di non masticare il cucchiaio, non è commestibile <ride> Ehi ma quel tartoso sta bene, quella è stata da un'ora No è troppo alcol, mi dispiace <ride> di Il caffè, caffè che le ho servito sarà ormai freddo Oppure ci sei stato tu ad avvelenarlo. Ehi lascialo stare Ho fatto guardia da tutta la notte, stanchistico Stanchissimo, molto St stanco, stanco morto Il turno di rotte è massacrante Lasciamolo riposare, quando si sveglia gli serve un'altra tazza Comunque non dovremmo leggere questi dialoghi. Cioè, eh. Eh, non, non intendo questi dialoghi del caffè, intendo i dialoghi dei, dei tartossi. Perché comunque non, non dicono quello, effettivamente. E eh, vabbè, tu devo eh. leggere cosa, cosa voglio eh. intendere però. Sì, ma tecnicamente non dovremmo... Shut up! Oh my god! Cioè, stiamo letteralmente leggendo yeah. la traduzione. Entra, entra da lì un attimo. Eh no, quello è l'entrata. Entra da quello non voglio entrarci. Non è quella l'entrata. Sì, non come? Essere, dove altro dovremmo entrare? Dall'altro orecchio? Ah, entra adesso. <ride> Va bene, entro sul, da quel punto. Perché non c'è più niente. Ah, e lì c'è un Todd con le ali. Aiuto, ho visto eh, la morte in casa. Un Francia. bambino fungo con i pantaloni. Con eh, le mutande. <ride> Vai, ora entra di qua. Anzi, prima. Eh, L'unico Todd di quest'isola da salvare. Probabilmente. Ne hai salvato come ringraziamento? Ti dirò dove trovare un tesoro affondato. Lo prendo io, ma sono un vero pigrone. No Oh yeah Come no Sì invece appena finiamo Sì ma non mi piace che mo... probabilmente ci, ci saranno un casino di cose del genere No ce n'è solo una per adesso eh. Ma intanto ci dobbiamo andare appena finiamo quest'isola Allora cosa, cosa è sta roba No, no. Devi accendere solo una Mi sa Fuori Oppure tutti Prova Boh. Intanto c'è quello da rompere. Bravo Marco Bravo Marco. Boh. Ok, no, non eccoci. Tutto, non è tutto da accendere. Allora, che, che devo fare? Boh io vado avanti perché non capisco. Ma è vero comunque. Avanti. Sì, devo mettere gli accessori. Eh. Allora magari duro. attivare questo, questo. Uh, io per ora tengo quello dei... no, un attimo su stisola, su stisola hai già preso tutto Appunto. se controlli, guarda controlla ma no, uh, no non ho preso nessun metto. tesoro solo i tesori mi mancano boh, strano questo posto, non capisco ah, ok, questa è la statua che mi indica cosa devo fare allora, non è un... un Vai, una tutto cosa tranne. Se... ecco, già così Che devi fare tipo al contrario Cioè questo qui devi, deve stare tipo qua si sì, secondo me è speculare niam, niam, niam, niam. Perfetto GG per me Yay for me Yay, yeah, si sì, sono c'è tutti e due giochi Adesso è apparso un piedistallo Che cosa ci sarà mai? Non mi interessa per Infatti ora. esci dall'altro vecchio, presto E apri quello perché l'hai fatto? non ah. <ride> ci sei cascato nella mia trappola mortale Ecco eh, il... qui. abbiamo fatto il boss, adesso esci dall'orecchio destro in realtà non è sinistro tecnicamente si sì, questo è sinistro ok ora rientro. ok ora rientriamo e vediamo che cosa aveva Sul da Sul pedestallo devi schiacciarlo secondo col martellone col kirby martellino bello l'effetto del fuoco che, che va sopra Uh. Oh god Ah ok Quello dovrebbe oh, essere l'unico tesoro Sì è l'unico tesoro, tesoro. De, de, de, de. Sottomarino Marino Ah quindi è davvero il nome Super marino Vai rompi quei bauli Quei barili Quei cassi E ora niente esci Dal naso oh, invece no Un buco della testa Bene ora esci però Stai attento a rimani sopra Perfetto Mario. Se cerchi il paradiso raccogliere tre sfere sull'isola quadro Paradiso? Ma cosa sta dicendo questa statua? Oh E muisce Oh cacchio Anche qui <ride> me lo dobbiamo raccogliere Vrum Vrum via nebbia vrum Ya yeah, Superintendent è stato un real nice blow all ma, ma, ma, ma perché è successo? Perché si sì. abbiamo, abbiamo girato la statua Todd Bene, ora dobbiamo andare alla principessa Piccia ad avvisare la wow, gente. Oh, la neve esplorita! Spettacolare. Cercalo e troverai. Io t'avviso a cattivo gioco, vai buon viso e arriverai al paradiso. Dai, sembra divertente. A me sembra inquietante. <ride> mi, sembra, mi sembra divertente arrivare al paradiso. Però mi sa che dobbiamo pensare prima al nastro viola No invece al <ride> diavolo il nastro viola C'avevamo un sacco di cose da fare Tutte extra Che non comprende cercare tesori Allora eh. signori dobbiamo andare Dobbiamo andare al nastro viola Solo che faccio un po' di fermate Allora dobbiamo oh, andare all'isola quadro No prima di tutto il tesoro del, il del tesoro tizio Il tesoro del Todd L'isola quadro E poi andiamo un po' in giro a caso Così possiamo fare qualcos'altro Finalmente quella terribile ne è già sparita Ora possiamo esplorare il resto di questo mare Wow! Ah, ex, ex lo la giù, il nastro seguiamo. -lo. No, dopo. Dovresti andare sott'acqua per quel nastro, però no. Si, sì, ma non Che vedi ah, la posso... mappa, vedi la mappa perché stai andando troppo giù. Eh uh, No, devo andare qui. Va bene, visto che è più vicino andiamo lì. Però uh, io volevo andare dalla principessa Peach. Dunque è pronto un nuovo motore per la barca. Bar. Sì, è il meccanico. Ah, quello è quello, lì. Ok. Ah, e lì c'è pure una, una cosa strana. Una sembra cosa la paura. casa in cui Mario entrava in, Mari in Super Mario Bros 3. Uh, in um, come vai qua. Anzi, no, qua no, dentro. Credo, eh, appunto, mi sa che è lì. entra dove vai? Nel giro di fare solo. Immergiti Mi sembra esserci qualcosa Proviamo a esaminare meglio Ci fa vedere tutto? Mi sembra di sì so, Mi sa so che questa è la parte in cui si vede in prima Ci persona Ci fa vedere tutto eh. Oh il fondale del mare grande è così carino Inclina per esaminare la zona circostante Zitta Olivia Era capitan Lasciami T. Lasciami stare almeno sott'acqua Era eh. T ah, okay. Che parla Eccolo Abbiamo trovato signori il tesoro c'è qualcosa? Premi X per estendere i bracci Le braccia I braccini Gnam Tira, tira Forse eh, que quella è l'unica cosa che dice di diverso Eccellente Ritorniamo in superficie Quella è l'unica cosa che ha detto di diverso rispetto alla lingua normale <ride> Grazie Campanello <ride> Non avevo capito Bombia, gomba, carta, vesti, Mì, 81 Quante ce ne sono? 100? Tipo. Uh, mi sa 120 Non volevo una risposta Uh -huh. Potremmo trovare qualche tesoro misterioso Proviamo a immergerci in zone da qualche attirano l'attenzione No grazie Beh dovremmo Io, io sono attirato di più a, da quella casa Todd Però dovremmo lo stesso immergerci in zone che attirano l'attenzione E poi dobbiamo andare pure alla principessa Peach Ha senza dubbio la forma di un fungo Quindi in, un, in un impeto di originalità la chiamerò Isola Fungo Yeeey Nuova isola Abismo Ivile. Entriamoci No Stavo per entrare a Borgo Todd You stupid comunque possiamo andare a Borgo <sussurra> Todd da quando da vogliamo E Isola fungis Isola Fungis. <sussurra> niente loro ci aspettano lì come E c'è un Todd Per tutti gli origami Questa casa è completamente intrappolata nel ghiaccio Speriamo che dentro stiamo tutti bene Beh, fuori credo. Spero che siano tutti bene. Questo sta annegando da chissà quanto. Aspettavo che arrivo io. Finalmente ho usato per giorni su per arrivare a questi. Insomma. Io e mio amico ci siamo promessi di trovarci qui in caso di gravi disastri. Dove sarà lui? Dentro quella cosa. Mi dispiace, è morto. Sì. <ride> e cerco un simbolo del, car del cartomagno, eh, vedi. Comunque si chiama fuoco, mangio, non carta. Sì, cioè. Certo. Non ti sembra carta quella che sputa. Allora, io, io sono il saliva magno, perché io sputo saliva. No, tu sei un... Uno stupido, e basta. <ride> Yay, distruggiamo tutto. Yo! Yeah. Beh, entro in casa Super di questo sconosciuto Entra nella casa dello sconosciuto senza il suo consenso Sembra che non, si, non ci sia nessuno Perché mi casa. è apparso il coso dei soldi? Che, che coso dei soldi? Il simbolo dei soldi Appare tutto quando stai fermo Perché qui ci abita chiaramente qualcuno Pensi che siamo nascosti da qualche parte su quest'isola? No no Penso che li abbiano distrutti i siri sì, e gli origami A questa porta manca qualcosa Non capisco bene cosa mm, Forse la maniglia ma ci metterei la mano sul fuoco? Come, come la metterei su una maniglia, se ce ne fosse una? Ah, allora, chi se... Abbiamo una cosa... maniglia di riserva? Abbiamo il disco? Usa la chiave, blu ah, questo, è il disco, questo disco ce lo porteremo per sempre insieme perché sì. <ride> Perché non l'abbiamo mai dato Tecnicamente se torniamo a, al Tempio orario lo potremmo dare eh, basta, dico, che cosa fai? Anche se lui è scappato Il DJ di un po'. Non hai nessuna maniglia niente Sarà su quest'isola da qualche parte perché non abbiamo salvato tutti i Todd Quindi ora no. Quindi ora trovare un modo per andare indietro no, Ah sai una so. cosa? Andiamocene però Oh, per oh quell'albero Quell'albero cosa? Cosa di strano quest'albero Prova a mettere la campanella di Todd Ah, sì è vero, si mette così. <ride> no, no. Niente, Todd. Ha, Vabbè, andiamo un attimo dalla principessa Peach e poi salviamo, se è possibile. <ride> Ascella. Non controlla la mappa ogni 5 secondi, ti prego. Ma ho bisogno. Ma che te ne frega? Vai un po' in avanti e poi la ricontrolli. Non serve che, che la apri ogni 5 secondi. Sto arrivando nella fonta di giusta cosa, ma mi sto muovendo un po'. Ok. aspetta no, smetti, ma <ride> Così a caso Non fare così con le scarpe No No you Ehi signor capitano Ehi allora la nebbia si è diradata Grazie per avercelo detto Con calma io sono appena mm. salito non so cosa tu abbia fatto, Mario, ma no. ha funzionato alla grande Neanch'io ho capito molto bene Non possiamo salpare finché tutte le, le falle della nave non sono state riparate Potrebbe volerci un po' Uffa Ma io i corriamo, hanno sai Cacchio, idiota Controllare quanti strappi mancano qua Eh, vedi? Uh, comunque, so eh, vai lasciato... a controllare, ti ricordi di quelle scale lì che uh, non qui. potevamo salire? Quali scale non potevano salire? Ah, comunque questa è la principessa Peach. E qui dietro c'è uno sniffit, si vedeva. Devi romperlo, devi rompere il vetro. No, ora non posso neanche più guardarlo. Con i pugni lo devi romperlo, con i pugni. Pugni nelle mani. Beh, comunque sia, ti ricordi, nella, nella stanza quella lì dove c'era da girare la, mano, la manovella, c'erano delle scale. Sì, ho, uh, sì quelle lì. Uh, mie... Di, di regola le abbiamo riparate. No, forse. off camera, ho scoperto come si andava anche prima lì. E mo perché vai sopra? Perché c'è una shortcut, mi ricordo Almeno credo Mi sa che era tipo... Ah, è vero, neanche qui possiamo, eh, potevamo andare Ed era... Il, il, il, la, la prua, quindi chi se ne <ride> Quello è ancora sporco <ride> Hanno pulito tutto tranne quel tizio Problemi? Non ho capito sì. Vuole rimanere sporco, lascio lo sporco allora era qui Sì Ah scendi No no Abbiamo ricevuto più 50 pd Rispetto a prima Adesso il massimo di vita è 1,90 Allora eh, Non so se hanno già riparato Tom. Le cose però Ah ok hanno riparato Prima qui stava una, una cosa uh, rotta e Mario poteva scendere. Ma ora ci sono... E ora stale. possiamo andare qui. Ora il massimo di vita è, è 240. Uh -huh, uh -huh. Ridere. Mi sa so che ora abbiamo finito. Speriamo che no. Ma è quel Todd. Tranquillo Todd. Siamo qui noi Uff, sembra che sia successo qualcosa di grosso, una qualche emergenza. E sospetto che come al solito tu abbia sistemato le cose Mario. E' yeah. proprio che diceva qualcosa di diverso prima. Yeah. <ride> Grazie. <ride> Bene, cosa, cosa abbiamo mancato? Non lo so. Vabbè, non importa, non siamo qua per questo. Veramente si sì. no, Intendo Non siamo venuti Per tutte le, le falle Or due due Beh, salva Nella prossima parte vediamo Quindi nella prossima parte Faremo un sacco di, di cose Extra Non, non della, della cosa principale Però extra nel senso Tipo Andare a Fare un po' di backtracking Per vedere I negozi Tutti i negozi Poi andremo a prendere I cuori che abbiamo mancato Vedremo Qua le falle che mancano Riesplodano tutta la nave E niente poi si vede Quindi ci vediamo alla prossima parte Iscrivetevi Ciao